C'è qualcosa di davvero strano. Cosa stai dicendo? Ma in che senso? Breed, breed eh no, aspetta, fall, fall falling. Ma che cosa, cosa stai ciucciando lì? Dove, dalle palline! Sono molto buone da ciucciare, le tue, le, le mie no no che schifo no no le mie non sono allora no no no cosa no non so cosa stai un po', cercando di no no no no allora fermi tutti prima di tutto devo dire che questo non credo sia um, il vero lion credo sia un impostore schifoso mm, ovviamente non è il vero lion però però lui ci cercherà insieme anche a Sbreezer all'interno del video dovrete trovarlo voi infatti adesso lui andrà a cercare quindi via Via, via Via Via Noi ci nascondiamo Cioè nel senso Non guardarci Perché Raga ovviamente è un nostro amico Però nel senso Adesso venite insieme a me Forza amici Dove Dove siete, Dove siete andando Chi è che Oh Ma da quando prendete a caso Dai Le palle parlano Le palle parlano Eh ma vi guidano pure Non ho capito Che cosa sono Perché noi abbiamo visto le palle, ora siamo diventati dei pallofili Ma scusate ma parlate insieme Oh zitti Allora state parlando insieme Non si capisce niente Comunque, amici, io ho il potere del, dell'invisibilità, ok? Io posso diventare invisibile per 30 secondi. Le palle si vedono, Ma cosa stai dicendo tu le palle? Ma alza la voce invece che, che, che, che cavolate. Cioè, Ma poi, mamma mia, ste cose che rimbalzano ogni volta. Allora, io mi nascondo, ok? Non venite nel mio nascondiglio. Vabbè, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vai. Viene. Vengo anch'io, vengo anch'io. Non venire, tu non, non ti vogliamo qua dentro. Allora, nasconditi bene, nasconditi bene Io userò uh, il potere dell'invisibile, eh, Volevo dire... Userò... Aspetta, scri scrivi um, a, a Lion che, che può partire così almeno inizia a partire Ok, raga, io sto vedendo la Lion che sta correndo È strano da dire perché non è Lion... Oh, smettila di far tu così, non ti vuole nessuno allora, c'è Lion che sta zompettando in giro e che ci sta cercando Ma non, non è proprio giusto Cioè nel senso si, ci, deve, ci deve ancora trovare Quindi io vi posso guidare per andare lontano da, da, da Lion, capite? Cioè nel senso... Lion ora dovrebbe... Cioè nel senso se magari... Eh, la... <ride> no, no, no. Raga, forse mi ha visto raga, raga, mi ha visto Lion Raga, perché ho 30 secondi solo di invisibilità Raga, ok io sono ancora sulla torre Sono sceso dalla torre Ok, eh, ecco, ti vedo, ti vedo Stai fermo Adesso mi, mi finisce l'invisibilità Sono proprio davanti a te Vieni co con me um, Nick, anche tu eh. Quando ci eh. sarà. Eh, allora, eh, a me non me lo dici, stupido imbecille Comunque, no. dove sei? Eh, non lo so, mi sono perso Usa il TP, forza Però solo per questa volta eh. Chi ti ha detto di, di nasconderti in cicciobello? Eh, che Hai detto tu che non mi volevi più Ma non te l'ho mai detto che non ti volevo più sì. <ride> ancora un po' di palle che sono buone Eh, che almeno si possono ciucciare E sono confortanti Allora, scusate, ma come caspita si fa ad andare su questa Venite, seguitemi, forza Allora, da questa parte So che Lion, sono certo al 100% che Lion Non c'è, come fai a volare tu? Devi andare in survival Ah, sei in survival Ok, ma come hai fatto a volare? Salta, salta, fa... vieni Vieni, vieni. Le, le mie idee di vieni? Ma porca miseria, vieni qua. No, dai, ma sei un idiota. Ma c'era ma veramente ma la strada. E eh, lui saltava in parte. Ho visto, lui, un cannocchiale lungo lungo. No, Nick. No, ma perché la smettete con questi doppi sensi inutili? Io lì sotto ho visto un, un nome, comunque. Spero che non sia stato un imbecille, guarda. Comunque, venite con me, venite con me. Che io so dove, dove non, non c'è Lion, ok? Dove non c'è. Venite con me. Pian piano pian piano, ok. Non preoccupatevi. Vi porterò al sicuro. Uh, tranquilli. Eh? Cioè, nel senso, tranquilli, venite, venite. Eccolo qua. Vai Lion, vai. Vai, vai. Vai, vai forza. Eh, che bello, eh. Non uccidere esatto. No, ma no, no, non vi occi, scusate. Non ci ho proprio pensato. Me. Mi dispiace proprio tanto, amici. Oh, sto vedendo uno con la freccia. Cioè uno in questo caso sarebbe ah, il lion. Ah, ah, ah, ah, ah. Eh, che bello, che bello che li sta prendendo tutti, eh. Amici, ma. Eh, Date. no, non può picchiare me, perché uh, io, um, cioè, insomma, o sono speciale, <ride> o ho, ho un, Vabbè, un permesso so specia specia speciale. Eh, bello. un permesso speciale, praticamente, devo... Ma dove, dove è finito la Lion? Cioè, dov'è? Ah, perso. eccoti! L oh, che cazzo... No, scusa, allora, non sto capendo di nuovo niente. Perché parlate insieme uno alla volta? Dov'è, allora... allora sto parlando io. Stai zitto tu che non sto parlando con te adesso. Allora, Aspetta, Cloud, sei morto? Mi ha ucciso No, vabbè, mi spiace Però, insomma, prima o poi doveva capitare, no? Sì E dove sei tu, caro Nick? Non lo scoprirai D'accordo, se lo dici tu Allora verrò a cercarti Insieme no, al no, caro Lion Allora, Lion non usare i tuoi Lion, ora sono con te se vuoi Eh, che bello <ride> Adesso potrò venire ad uccidervi tutti Ad uccidere solo te, in realtà Perché ci sei solo tu Sempre ammesso che ritrovo Lion Perché insomma questo Lion Cioè dove, dove è finito? Eccoti qua Ciao Oh bene sono contento Vieni con me No non devi morire però Prima che veniamo noi Se no non ha senso no Nick. Allora dacci un indizio veloce Forza veloce Allora sono sepolto in un campo di grano Ok quindi dobbiamo trovare un campo di grano Dove caspita è il campo di grano? Tu, falling così, non parli proprio, devi parlare più ad alta voce, sennò no è veramente, non si capisce assolutamente niente. Ma se sepolto non vale, Nick! Eh, che cosa vuoi? Ma allora, vuoi una bistecca? E A far cosa? Eh, una bistecca nell'occhio! Io ho le palle! Ma basta ah, le palle... No le palle non servono adesso Poi sì. la bistecca nemmeno Non serve nemmeno la bistecca Anche se è buona da mangiare effettivamente è anche un po' fame io la... La un <ride> Perché lei sta, sta tirando freccia al, al suolo Che Cosa sta succedendo raga <ride> cosa... impa... Raga ma cosa sta succedendo No è strano arboscello, di... scusa. No non, nessun arboscello Ma dov, non dovesse... io crescere, sei dove sei Eh vie, Lion ho trovato il signor Nick eh, no. Ho trovato No, non, non è vero, non ti ho trovato Stai zitto Scappa sta, meglio, parla meglio magari Che non si capisce un niente di nuovo Non so perché non si capisce assolutamente niente di quando parli Ti ho trovato <ride> Che bello Ciao, grazie, grazie, grazie Allora Stai zitto, non è vero, non ho citato Sei tu che tu che ci. Perché cerca di uccidere me? Aspetta, raga, mi sa che mi devo far uccidere Aspetta, aspetta, aspetta, giustamente Perché, vai Uccidimi, oh wow, hai vinto, perfetto Ora Dovrebbe esserci Sbreezer che adesso viene da noi Sto cagando su questo Scheletro No Vai sì, voglio anche le palle tutte in bocca Vai, vai Vai, vai, tutto in Raga, Ragano, per favore, che schifo. E c'è Sbrizzle che spia da sopra. Per favore. Ok, scappiamo, scappiamo a nasconderci. Veloci, veloci, veloci. No, mi spiace. Oh, dovete essere voi a seguirmi, strozzo lì. Ok, venite qua. Venite qua. Cosa ho detto prima? Si, sono dietro di voi. Venite qua. Allora, venite con me, forza. Dove no, siete? Io con te non ci vengo più perché prima mi hai tradito. Stai zitto. No, non è vero, non, non ti tradisco. Io sono una persona molto non sincera. è vero. Ma allora, non è vero. Fai, fai, fai così: fai così. Allora, praticamente, tu ti metti qua e ti, ti metti tipo de delle cose, no? Capito? Mettetevi qua, forza. Ve veloci. Ok, raga, io sto vedendo Sbreezer. Praticamente, vedo che si sta tippando con delle ender per in giro. E, e anche lui mi sembra. Mh, mh, mh, vabbè. Praticamente, sì, ovviamente non è il vero Sbrizer Ricordiamolo, perché lo, sa lo sanno tutti Che non è il vero sbrise. Miseria, mi, so mi devo nascondere perché è qua Allora, però io so dove non condurvi adesso Allora, praticamente voi È praticamente um, Fuori dal villaggio è è sbrise. perché pensa che Invece avete preso che dove c'è il ponte dove eravamo prima Oh miseria, mi sa che mi ha visto, raga, aiuto è... Oh, ma che cazzo Ma, oh, allora, scusate, ma perché ti sei addormentato Adesso, Cloud? Cloud Perché sei eh, eh, Cloud Eh ma sono le palle Le palle Ma se io sto parlando con Cloud Nick Perché ti aggiungi tu? Eh ma sono le palle Basta no Allora sono serio Non ti aggiungere tu non ti, allora, se io chiedo a Cloud, non si aggiunge Nick. Perché Nick non si chiama Cloud, giusto? Dobbiamo fare come elementari, scusatemi tanto. Cioè... Boh, veramente, cioè, avete presente, avete la coscienza del nome? Allora, evidentemente eh, siete andati nella trappola del lupo bianconiglio, non so come si dice. E praticamente c'è Sbreezer che si sta mangiando le mele invece di ammazzarvi. Bene, mannaggia, adesso lo... No, ma basta, ma basta, basta. Perché tu, perché tu hai dei totem del... No No questa cosa non è veramente possibile Falling sarai punito Nei commenti raga, eh, Ragazzi da casa Nei commenti scrivetemi le punizioni da, Per Falling nel prossimo gioco Perché veramente questa cosa è illegale Si è preso 20.000 totem E non va bene Allora Falling come ti giustifichi da questa azione veramente malefica Eh? eh, eh purtroppo mi serviva, servivano Ho bevuto troppe, ho troppe palle mi, mi, mi serviva per la mia sanità mentale. Ti serviva per la sanità mentale ho capito ho cap Ma queste voglie si devono cercare di limitare In un contesto dove Si è in intimità ok Non a caso per Pervertito Veramente non ne posso più di questi Di questi psicopatici Cosa vuoi tu eh Ok andiamo avanti eh, do Dove sta Dove sta Nick così almeno lo finiamo Ciao, mi sono fatto la cacca nei pantaloni. Perché Sbreezer mi vuole catturare e uccidere. Eh, quindi ti sei spaventato, poverino, mi dispiace eh, sì. molto. Eh, ma devi sapere che in questo contesto Sbreezer è mio amico. Nella realtà no, no, mi caga proprio. Eh, eh, Però ha eh, eh, un tappo da mettere, perché sta continuando a fuoriuscire Eh, prova ad usare l'enterogermina. Di solito funziona. Poi non so. Eh, eh... Ho già provata. Mm, ah, se sì, allora hai provato anche. Boh, veramente. Mi dispiace. Prova a sì, usare eh, dei probiotici, lo non lo so. Sì, usa la metina. Effettivamente, quella cosa lì se la metti dentro Tutta quanta dentro, forse non, non Fuoriesce più niente, comunque ti fa, ti fa sentire delle belle sensazioni E Claudio ne sa eh, Ne sa, eh. lui è, un, è uno Lungimirante Cos'è? No, no, no ha messo. Questa, questa cosa è veramente troppo Che, che, che caspita era dai, Raga, è da un po' che vedo Sbreezer che si comporta in modo strano. Sta spiando in giro, si stava guardando in giro poco tempo fa, mentre non eravamo on. E mentre tu stavi ridendo come uno stupido, Sbreezer si stava guardando intorno e stava aprendo delle ceste, ho visto. Lo vedo, lo vedo. visto anche lui ok, ok, andate via, andatevene via, and via, via, via, via, via, via, via, perché secondo me ha qualcosa in mente. Andatevene via, via proprio. Scappate, scappate. Ok, andate via da qua. Perché lo sto spiando io, perché tanto ho l'invisibilità... Nick, vai via, porco... Mannaggia, vai via, vai via! Devo starci io qua dentro! E vedete, sta sul fuoco, come... Allora, già questo è strano, raga, perché se sta sul fuoco... Vuol dire che effettivamente qualcosa di strano, cioè... Perché lui dovrebbe cercare... Cioè, lui dovrebbe cercare, non, non è normale sta... Perché sta sul fuoco? Cioè, e comunque, ricordiamo che non è... Cioè, non è sbreezer. È, è uno dei nostri amici che tecnicamente ora... Non ci sente perché sei in un'altra stanza e sta ancora lì mutato... E però... Sta, sta spaccando pure le balle di fieno Invece che cercarci Ma cosa sta facendo? Ma capito Scusate Chiedetegli un attimo in chat Cosa sta facendo Vediamo un attimo cosa ci risponde Se rispondi tipo uh, Che ti Ok avvicinati al microfono però Perché non, non senti sente niente rispondendo. Non so Ho eh, okay. chiesto cosa sta facendo Ok perfetto Ora si sentiva molto meglio E adesso Cosa, cosa ti ha scritto? Dimmi un po' Ha detto che non lo so non Perché lo so. non lo comanda lui Come non lo comanda lui? Cosa vuol dire? Ha un'entità nel computer. Sì, potrebbe... dai raga, dai, mi ci sta prendendo per il culo. Cioè lui che sta facendo. Lo so, lo so. Ok. Eh. Vediamo un attimo. Oggi ora vado là, lo picchio, e magari dopo mi fanno slash kill tattico. Ok. Problema, dai. Eh no, infatti, esatto. Cioè, secondo me non ha senso. No, no, mi picchia. Aiuto. Ok, tu stai lontano perché se io lo vedo. Cioè, dato che prima stava guardando in giro, non vorrei che avesse un segreto. Quindi vai lontano, non farti vedere, ok? Non farti vedere. O se vuoi, mettiti in invisibile, fai qualcosa del genere. Okay, però, sta ammazzando pure i cavalli. Questa cosa è stranissima. Che cosa hai in mente di fare? Ok, sto vedendo che stava piazzando dell'acqua con un bucket. E sta entrando in un posto... No, aspettate un attimo, ma che caspita... Raga, ma... No, vabbè, ma che cos'è sta roba? Fermi sì, tutti! Sì. Allora, c'è scritto... Nessuno è stato qua prima di... C'è un cartello così... E poi ci sono delle ametiste... Con un leggio... E c'è Sbreezer, Che praticamente lo sta guardando... Allora, Aspetta un attimo, eh... Aspetta un attimo, aspetta... C'è qualcosa di strano qui... Ho sentito... Un suono non proveniente da questo mondo... Fe fermi tutti, ma... No, no, dai, non è possibile... Ci sta prendendo per il culo... Cioè, non è possibile... È un troll per forza Aspetta. Cioè ha, ha scritto ho sentito un suono non proveniente da questo mondo Non, non parlate basso voi in, in sottofondo eh, Che caspita avete Eh non lo so anche perché ci sono delle liane che arrivano dal soffitto Allora siamo tutti qua intorno a Sbreezer Ok ed è diventato Breed Che è il nostro, il nostro amico Che faceva finta di essere Sbreezer Buonissimo fuori dall'RP Qua c'è qualcosa di davvero strano Cosa stai dicendo? Ma in che senso?